Tu si vales, paura per Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Rudy Zerbi e Maria De Filippi, lo scherzo sciocca tu si cui vales. Questa sera va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Tussi Q e Vales con la conduzione di Belen Rodriguez, Martin Castro Giovanni e Alessio Sacara. La puntata inizia in maniera nuova e originale con i due uomini che… Seguendo il consiglio della Qua e Mary suggerito all'orecchio per non farsi sentire alla vittima designata, hanno preso in braccio Rudy Zerbi e l'hanno portato in cima alle scale dicendogli di rimaner lì per tutta la puntata. Insomma, il professore di Amici di Maria De Filippi è stato cacciato dalla giuria di Tussi Cuevales. Ma la puntata verrà ricordata non tanto per questo simpatico scherzo fatto al cattivo, si fa per dire, Rudy Zeber, come l'ha rinominato Jerry Scotti, bensì per l'esibizione venuta subito dopo. Un uomo ha dato un pacco regalo a Maria dicendole di tenerlo al sicuro. Nel mentre ha svelato il contenuto di due teche poste di fronte a lui, la prima conteneva degli scorpioni, la seconda delle tarantole. Proprio durante lo svelamento di quest'ultima teca, con tanto di presa delle tarantole al fine di mostrarle al pubblico, ha comunicato che una quarta tarantola non era all'interno della teca. Dov'era?. Subito la giuria è rimasta di sasso e Maria De Filippi ha chiesto se per caso non si trovasse all'interno del pacco d'Atole all'inizio dell'esibizione. Proprio qui è avvenuto lo scherzo che ha terrorizzato tutti quanti. Maria De Filippi e Rudy Zerbi terrorizzati a Tussi Cuevales. Un uomo ha portato a Tussi vales scorpioni e tarantole. Tutto anormale se non fosse che la quarta tarantola non era nella teca dentro cui era stata messa dal padrone. I giudici di Tussicù e Vales si sono subito impauriti soprattutto Maria De Filippi, la quale ha avuto poggiato sulle gambe per tutta la durata dell'esibizione una scatola ben chiusa, e Rudy Zerbi che ha paura di ragni e simili. Proprio nel momento di maggior tensione è piombato dal soffitto un ragno, finto, proprio sulla testa di Rudy Zerbi. Neanche a dirlo il suo spavento, nonché quello dei giudici in generale, si è fatto decisamente sentire con urla e grida di autentico terrore. Insomma, all'interno della scatola non vera nulla, tutta scena per rendere lo scherzo decisamente più riuscito. Ce la faranno, nel corso della puntata, a tranquillizzarsi come si deve dimenticando lo scherzo shock.